Zombie apocalypse, buon pomeriggio ragazze e ragazzi, come state allora? Eh, nuovo video vlog, anche questa stavolta, stavolta in camera mia perché eh, non sono uscita in tutto il giorno, tranne che per andare così a fare una passeggiata, ma non ho voluto riprendere perché non mi sembrava il per caso perché è non, non mi sembrava il caso sto dicendo già una fesseria perché volevo sol solamente riprendere alcune cose, persone eccetera ma non era possibile perché ehm, insomma c'era stata un po' di storia quindi ho evitato allora ragazze mie mi trovate in mood, pigiama e tutto quanto però ho intenzione di, di, di di farne un altro video domani magari domani eh? no domani sono a Maddalena non so se riprenderò o meno e, e oggi invece sono come vedete la location camera mia ma si sì, già si vede anche dallo dal, sfondo dietro che sono in camera mia e, mh, niente ragazze eh, se questo tono di voce vi piace eh, Meglio così perché almeno ripre riprendo un po' le varie, le varie fasi dei miei video vlog. Perché video vlog all'aria aperta non è il massimo. Perché mi vergogno, non lo so perché è qualcosa che mi blocca. Prima lo facevo quando ero, quando ero più piccola di canale. Adesso che poi ci sto crescendo di canale, non riesco più a fare i video vlog fatti bene. Oddio, con questo. con questo. Um, tremolio. Al telecamera nel massimo allora ragazzi mie come state spero che stiate bene allora dunque ehm, ho letto disfatto, non so se si nota vedete che ho letto, ho letto disfatto? sì perché ehm, non ho fatto tutto il giorno e non ho detto neanche di farlo adesso perché eh, ragà eh, per il semplice motivo che sono stanca sono molto stanca non so se si nota sono stanchissima ehm, e niente quindi non lo so quindi boh, si vedrà se, se farò a letto o meno mm. ah mi sto sempre mettendo questo burro di cacao che non so voi quando lo vedrete mai però è messo all'incontrare come al solito vabbè no, non si vedrà mai la mazza perché non ho messo dalla parte del della macchina della fotogramma era posteriore ma frontale quindi lo vedrete all'incontrario yeah vai che bello eh, vabbè comunque questo è il mio burro cacao che metto sempre SPF eh, 15 la prosam molto buono questo burro cacao l'ho preso questo l'ho preso a sapone profumi ed è stra buono l'ho messo sì, lì nella come dire nel mio comodino, la parte dove dormo io, questa qua è la parte dove dormo io, e, e niente ragazze, ragazzi miei, ehm, ah, perdonate se all'inizio non vi ho detto, per esempio, sì, vabbè, qua sono pieno di bue che non ne posso più, per, per non mi schiaccia sempre tutto, ma vabbè, dettagli, e eh, mi stavo dicendo che, non mi ricordo più, ah, sì, se all'inizio non vi ho detto ciao ragazze, ragazze, mi sono dimenticata, ve lo dico adesso che... E vabbè, comunque allora, buona Pasqua a tutti, buona Pasquetta a tutti e a tutte e, e niente. Quindi, buona Pasquetta a tutte e a tutte. Oddio, cosa vedo di là meglio che non ve lo faccio vedere perché forse l'avete visto così di sfuggito, ma c'è le calze per terra. Vabbè, c'è le calze per terra, non dico altro, non mi voglio dilungare troppo, non so che faccia una figura pietosa, tastendere un vero pietoso non si sa mai allora ragazze mie adesso vi metto una parte vi incastro al bastone del selfie cioè no al bastone del non al bastone al um, come dire um, insomma vi, uh, vi metto al um, come dire al cavalletto vi aggancio perché io qua non so come ed eccomi qui dunque ragazze mie eh, vi ho incastrato al cavalletto ehm, che chiede un po' di niente quindi stamattina eh, mi sono svegliata un po' con mal di testa, fortissima ma vabbè, dettagli eh, però, anzi, mh, da qui in avanti, anzi, stasera vi devo mettere di buona lena a lavare i pennelli perché veramente ne ho, vedete, sono tutti ciocci, li devo lavare perché altrimenti. Non so se è una bella cosa dirlo, li lavo poche volte tutti i giorni, però, quando li lavo mi ci metto di impegno, li lavo veramente molto bene e riescono belli profumati e puliti e ordinati soprattutto. Già? Allora, ragazze mie, ragazzi miei, ragazzi miei eh, volevo fare il letto insieme a voi, ma poi boh, tanto lo dico a continuazione. Quindi, che senso ha, eh? non ha nessun senso fare. Il letto insieme a voi no no uh, vabbè quindi eh, a ah. chi vuole sapere che cosa ho trovato nel luogo di, di pasqua di clio make up eh, allora ci cioè ho trovato questa spazzola qui questa qua vedete perché ho capito che alcune su instagram hanno detto io ho trovato la spazzola anch'io ho trovato la spazzola di clio e, vedete Questa qua con il logo di clio make up e vabbè, la consistenza di questa spazzola non, non potete capire che cosa è, è bellissima. Adoro, troppo bella! Wow, vabbè, top! Bellissima. Così è scritto appunto il logo Clio Makeup, ed è meravigliosa, ragazzi. Non potete capire voi quanto è bella. Già, vedete, non si vedrà mai. Comunque ve lo dico io, e mi piace un botto. Volevo avere anche io la mia benedetta fascia per capelli, ma non l'ho trovata, quindi ho trovato questa e mi accontento di questa qua. Quindi top, top, bellissima. Anche questa mi è piaciuta molto. E, che dire, niente. Ah, non ho buttato, ho buttato la cartuccia, ovvero la carta, quella che sosteneva dentro l'uovo ma mi tengo l'immagine favolosa di Clio sì questa è bellissima wow top ragazzi è troppo bella meravigliosa eh, non lo so non riesco a buttare l'immagine di Clio è troppo bella wow top non per fare un, per fare un, un complimento mieloso a Clio Makeup però veramente non, non ce la posso fare mi voglio, mi voglio tenere il ricordo di queste belle immagini Sorridente, smagliante, solare di Clio Makeup, dai ragazzi, non buttatelo questo, è troppo bella questa immagine, smagliante, sorridente, top, bella. E la spazzola ovviamente, come è giusto che sia, la utilizzerò sotto la doccia o anche quando vado a pettinarmi con i capelli belli umidi, bagnati, non troppo bagnati, ma una cosa di via di mezzo, per, ehm, come dire... No, non mi riempendo il termine giusto, e, sì, per pettinarli con l'olietto che ho io, con l'olietto. Aiuto, mi sto impapinando! <ride> allora con l'olietto che ho a mia disposizione io per ehm, pettinare i capelli perché questo qua penso che faccia una bella. Ehm, un bel lavoretto ai miei capelli, spero almeno che non mi faccia male, ma qui ho detto che non è così, quindi farà bene ai miei capelli. Mi aiuterà molto a spiegarli, a sbrogliarli per bene e niente. Se lì vedete tutta l'ambra anche c'è, quello è un dentifricio che vi devo ancora recensire, guardate un po' voi, non lo so, vabbè. Ehm, allora, non vi ho messo la luce, io non so perché, ti ho detto un attimo. E' luce fu! Quindi luce fu. Ehm, ragazze, ho voluto mettere la luce perché tra poco qua si sta nuvolando, lo so, la catastrofe che ne uscirà fuori da questo tempo, boom, mm -hmm, un po' così. Però ho voluto accendere la ring light per vedermi un po' meglio, vabbè, sembra quella favola del, del lupo al cappuccetto rosso. E dice, vabbè, sto dicendo a castroneria, ma la verità, per vederti, perché gli occhi grandi, per vederti meglio, perché hai la bocca grande, per mangiarti meglio. Niente, a parte scherzi, è troppo bello questo, questo mio video, un po' chiacchiericcio, anche se non mi trucco, non fa niente, perché vabbè, raga, fate conto che stamattina mi sono truccata, poi mi sono tornata a distruccare, perché avevo gli occhi in fiamme, mi stavano bruciando tantissimo, e, e quindi ho detto, perché non levare eh, il trucco, struc struccarmi tutta de definitivamente, e così ho fatto, mi sono struccata, detersa il viso, ovviamente sì, ho detto la stessa cosa, ma quella che è. Mi sono detersa il viso per due volte, levata tutto il trucco in eccesso, e, e poi ho dato una bella sciacquata, eh, asciugata e messa la crema, basta, tonico, tutto quello che è. Contro occhi non ne ho perché ragazze, contorno a me dà fastidio, non lo so perché. Ma perché siete così storte la telecamera, non capisco, boh! Non ne ho idea. E niente. Quindi, contorno occhi, vi dicevo, non ne metto perché tanto non mi serve. Che cosa metto a fare il contorno occhi? A darmi noia Quindi, vabbè, lo potrei anche mettere, però a eh, certi prodotti io sono allergica, quindi non li metto. Non perché sono allergica per fare per, per dire chissà che fesserie. Sono allergica perché ho oh, il contorno occhi non lo metto per niente. Raga, raga, come devo dire, non mi interessa non lo metto anche perché certi prodotti io non li posso mettere perché non li sopporto ragazzi come devo dire non li sopporto e basta già e niente allora qua dentro c'era vi la busta non so se ve l'ho detto la busta che era quella del despar e quella del despar dentro vi era l'uovo di Pasqua di chi li ho make up niente Um, ah, ho lavato la mia spugnetta non so voi se la se la vedete, oddio vedete questa qui è, è viola ma se ve la vicina diventa ancora più violetta, direi di sì ecco qua, questa è la spugna nulla, l'ho lavata perché era troppo aziososa, vedete che adesso non c'è più nulla è bella pulita e igienizzata lavata tutta bene, lavata tranne che pennelli che l'ho riutilizzati di nuovo e sono da lavare. E va bene, e li laviamo. Che importanza, ha, li laviamo. Già. Niente, ragazzi, e ragazzi. Eh, io non voglio far diventare questo video troppo lungo, perciò io adesso vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto un bacio.